Ciao, sono Francesca, sono nove mesi che non faccio più la freelance. <ride> ciao Francesca! Ciao e dopo l'intervento di Carlotta eh, sono ancora più contenta di non fare la freelance. <ride> <ride> Perché c'è stato un anno in cui ho fatto un corso online, ho messo non so quante diavolo di fatture, all'idea di dover interfacciare di nuovo con tutte quelle persone? No, ok. Ciao, sono Francesca, oggi vi parlo. Dunque, a settembre abbiamo parlato, non so chi c'era, spero tanti, perché è sempre un bel intervento, guardalo lì, non posso neanche dire le parolacce, e, e abbiamo parlato di come fare un sito per i freelance, cose che ci andavano, che non ci vanno, robe da fare, robe da evitare. Oggi parliamo un po' di sicurezza, Uh, io mi chiamo Francesca, sono un ex freelance, uh, oggi faccio la WordPress Community Manager da SiteGround, che è una compagnia di web hosting internazionale, che è anche sponsor del freelance camp. Non sono un'esperta, ok? Non sono un'esperta di sicurezza, non iniziata ad alzare la mano, e non so dove è Luca Sartoni, ma spero sia tanto lontano da qua, uh, a chiedermi cos'è un'inizione SQL, perché tanto non lo so. Uh, quindi, se avete delle domande sulla sicurezza, alle quali sicuramente io non so rispondere, venite al mio banchetto Sideground e cerchiamo insieme eh, le risposte, okay? In compenso, sono un'ottima common sense dispenser, come dice l'Alessandra Farabegoli, alla quale sarò sempre grata per questa definizione, eh, perché mh, io penso che tantissime volte ci impegoliamo in robe super tecniche, in una serie grossa di cose, quando invece il buon senso sarebbe già un buon, se, una buona cosa, un buon punto di partenza per tante cose nella vita, compresa la sicurezza. E quindi il mio buon senso viene dal fatto che il mio sito personale è stato hackerato un paio di volte e che il sito di CPUB, che se non conoscete, conoscetelo, come ha già citato Barbara, eh, ha ricevuto una lettera, di is and deceased da un avvocato americano che sosteneva che noi avessimo eh, messo dei link e delle cose infrangendo il loro copyright sul nostro sito. Noi ovviamente non ci eravamo accorti di nulla di tutto ciò ma era stato aggiunto del codice al nostro sito, a nostra insaputa, che faceva dei redir redirect maligni, eh, spam, <ride> e tutta una serie di porcate pazzesche. Mm? Quindi da qua viene il mio buon senso e la mia consapevolezza sulla sicurezza. Uh, se voi avete un sito, in particolar modo un sito in Wordpress, sicuramente avrete già sentito parlare di plugin per la sicurezza. Mm? Non li citiamo neanche perché sono quasi sicura che ne sappiate più di me. Uh, ma la sicurezza non è un plugin, la sicurezza è un processo che parte appunto dal buon senso e dalla consapevolezza di alcune semplici buone pratiche uh, da usare per il vostro sito. Facciamo un minimo di alfabetizzazione, ma proprio base base perché, ripeto, uh, non è il mio expertise. Prima di tutto chi porta avanti questi attacchi. Gli attacchi possono essere portati avanti da individui, in questo caso sono degli attacchi molto... Uh, sofisticati ma sono anche degli attacchi molto rari perché sono l'attacco della persona ad un sito e di solito è un sito di grande visibilità o di grande valore cioè viene hacker, si tenta di hackerare il sito dell'FBI non di Francesca Marano ok <ride> quindi se voi non siete l'FBI direi che siete abbastanza sicuri che nessun hacker Uh, mega galattico verrà a puntare proprio il vostro sito è molto più facile che dei bot attacchino i vostri siti i bot non sono altro che dei programmi scritti dagli hacker che vanno e uh, pingano tutti i siti finché non riescono a trovare la combinazione di uh, password e login e entrano e fanno robe oppure sfruttano delle vulnerabilità nel codice mm? Ed infine ci sono i botnet che sono del, dei network di bot com, controllati da un server principale che infatti si chiama Control and Command eh, e che fa ancora più sfraceli perché partono gli attacchi da diversi IP, quindi è più difficile ancora eh, trovarli e agire velocemente. Eh, però, ripeto, le persone no, anche perché gli attacchi non sono nulla di personale, appunto, a meno che voi non siate una persona molto visibile, politica, economica, il forum dell'economia, <ride> agli hacker, dei vostri dati, anche probabilmente proprio personali, eh, non è che freghi molto. Quello che interessa agli hacker e eh, ai bot che vengono scritti dagli hacker è eh, ottenere il controllo del sito a livello di amministratore per poter scrivere e leggere sui file stessi. Hm? Fin qua tutto chiaro? Mi sembra facile. Se l'ho capito io. Lo capiscono tutti. <ride> uh, perché i siti vengono attaccati? Quindi se non siamo l'FBI, perché mai il nostro sitarello, il nostro blog su WordPress con 50 visitatori al mese <ride> viene hackerato? Per una serie di motivi. Il primo è l'invio dello spam. Potrebbero essere usato il vostro sito per fare un invio a tappeto di spam. Il vostro sito a questo punto è un sito pulito, mh? è anche eh, rispettabile e ha una reputazione sui motori di ricerca. Quindi se arriva dello spam da quell'indirizzo lì non è ancora filtrato. Okay? Quindi viene usato il vostro sito e il vostro dominio per l'invio di spam. Oppure, come era appunto successo a Cpb, vengono caricati dei contenuti indesiderati. Nel nostro caso erano eh, pubblicità occulte a Viagra, ok? Però non della marca Viagra, ad un, di un'altra marca che ovviamente non mi ricordo. E quindi questo avvocato ci ha scritto e detto ma voi a che pro parlate del nostro prodotto e pubblicizzate con link che non siete detentori di non so cosa diavolo all'epoca? Quindi potrebbe essere eh, utilizzato per caricare dei contenuti eh, indesiderati, potrebbero essere vendita di droghe illegali, potrebbe essere materiale pornografico, entro, carico e via. Hm? Furto di dati, questo ad esempio è una cosa che se anche voi ci avete 100 iscritti, avete 100 mail di commenti, se un hacker riesce ad entrare e scaricarseli, ha 100 indirizzi in più a cui mandare spam. Okay, quindi lì forse è l'uso più semplice. Redirect, il vostro eh, dominio potrebbe essere usato come base di partenza per fare un redirect ad altri siti che potrebbero o avere contenuti illegali o anche solo per generare più link e salire sui motori di ricerca. Cioè non è che queste robe siano sempre sinistre del black web o <ride> cose del genere. Cioè banalmente sono rindirizzo ad un'altra cosa, così mi sale il mio sito sui motori di ricerca. Attacchi ad altri siti, il vostro sito potrebbe diventare parte di un botnet. E infine, una cosa di cui io non, non conoscevo l'esistenza, il ransomware. Ne avete mai sentito parlare? Bravi, io mai. Allora, in pratica mi ciuccio eh, accesso ai tuoi dati, ti impedisco di rientrare finché non paghi dei soldi. Il riscatto. E non è detto che te li dia. Io non sapevo che questa cosa succedesse e invece succede. Quindi potrebbe semplicemente essere ti ho cambiato la password, non puoi più entrare, caccia 1000 euro e ti rido i tuoi dati. Gli effetti sono numerosi. Prima di tutto, banalmente, la reputazione. Se voi andate su un sito che viene fuori come non sicuro. Ci tornate? Difficilmente, <ride> ok? Quindi il sito potrebbe essere eh, segnato da Google Safe Browsing come insicuro, col piffero che ci torno, perché è evidentemente è stato hackerato. Il sito potrebbe essere bloccato a diversi livelli dal vostro provider di hosting, dal vostro provider di internet o anche solo dall'antivirus installato sul computer della persona che sta cercando di vedere il vostro sito, l'antivirus cosina lì che dice questo sito non è sicuro, anche lì non ci torno più. E infine ci sono dei costi per la rimozione, che potrebbero essere di soldi veri e propri, perché pagate qualcuno per farla questa cosa, o di tempo vostro che vi mettete lì eh, e cercate di capire come ripulire questo sito. Tutto chiaro? Ok. Allora, non solo la sicurezza è un processo e non è semplicemente un plugin, ma anche non è, è un processo ma non è binario. Non esiste una cosa completamente sicura o completamente insicura. Non esiste, se si dice riduciamo a zero le probabilità di, <ride> di essere hackerati, non esiste, ok? Quello che possiamo fare sono utilizzare delle buone pratiche per cercare di diminuire le probabilità che il nostro sito venga hackerato. E qui è dove entra in gioco il buon senso. Password. Smettetela di usare 1234. Smettetela di usare il vostro nome col vostro anno di nascita, perché quella è una roba che in 30 nanosecondi, cioè non c'è neanche bisogno di essere un hacker particolarmente raffinato. Non riutilizzatele, quindi usate delle password lunghe, minimo 25 caratteri, non riutilizzatele, perché se voi usate quella combinazione, e questo è un classico, io, io ho la stessa password ovunque, <ride> poi devo, ho capito che devo cambiarla. Perché devi cambiarla? Perché se io arrivo e scopro che sul tuo sito la combinazione è ciccio come login, e baciccio come password, il bot, la prima cosa che fa va a cercare altri centinaia di servizi online e va a vedere se quella combinazione ciccio-baciccio viene usata per altre cose. Se viene usata, ovviamente anche quei servizi vengono compromessi. Quindi non riutilizzate le password. Potete andare su un servizio che si chiama howsecureismypassword.net non.com perché quello è un sito di phishing quindi.net mi raccomando e andare a vedere quanto tempo ci va eh, per eh, indovinare la vostra password oppure un'altra cosa che consiglio se siete smemoratissimi come me e avete proprio spazio sufficiente per ricordarvi un'unica password usate un password manager così vi dovete solo ricordare Uh, la password per entrare nel password manager uh, usate possibilmente one password che secondo me tra tutti è quello uh, che ha le migliori uh, prestazioni per dire how secure is my password quella sopra è franci74 <ride> in due ore il bot ciofeca <ride> ce la fa a capire cos'è quella password l'altra che è una password di 35 caratteri ci vanno due sess Sex Decillion, che ma che ne so, cioè, non lo so. Comunque, sì, non ce ne dovremmo più preoccupare. Due sessantiglioni sarà il problema sicuramente dei nostri eredi. <ride> ok, quindi password, prima cosa banale: 25 caratteri, non riutilizzatela. State sereni con OnePassword. Fate gli aggiornamenti, in particolar modo se usate WordPress. Tenete sempre aggiornato tutto. WordPress stesso, il tema, i plugin. Mm? Appena esce una release, aggiornate, non, non fate. Io una volta mi facevo un sacco di pipponi, aspetto tre giorni perché poi magari esce una patch e vabbè, se esce la patch riaggiorno di nuovo. no? Non aggiornate prima di aver fatto il backup. <ride> Come si dice, eh, se qualsiasi altra cosa fallisce dovreste avere un backup, dovreste averne due uno col vostro hosting e uno sul vostro computer, o in un'altra location a vostra scelta, questo vuol dire fate anche il backup del computer. Mm? Quindi. E le stesse, più o meno le stesse regole di sicurezza si applicano anche al vostro sito, quindi non lasciate il sito aperto al freelance camp sul tavolo con i casi vostri, ecco. Chiudete e chiudete con una password di nuovo bella lunga. Attenzione a cosa installate. Allora la maggior parte, io quando, se, pur non sapendo assolutamente nulla di sicurezza, quando la gente mi dice WordPress non è sicuro, vado fuori. Perché non è vero, WordPress Core, WordPress suo stesso è molto sicuro. La maggior parte degli attacchi fatti a WordPress eh, con successo vengono fatti tramite plugin che contengono delle vulnerabilità. Uh, che di solito sono plugin non aggiornati, plugin scritti male, uh, plugin abbandonati dal proprio uh, sviluppatore. Quindi, prima di, di mettere qualsiasi cosa sul vostro sito, guardate queste cose. Questo plugin o questo tema sono stati aggiornati di recente. Chi è lo sviluppatore? Ha delle buone review? Risponde alle domande quando qualcuno gli chiede qualcosa sul forum? In questo modo sapete che una persona attiva e che tiene sotto controllo la situazione della sicurezza a livello globale di WordPress. Siccome è un sacco di roba di cui ricordarsi, il mio consiglio è di scaricare solo cose eh, da wordpress.org. Se voi andate su it.wordpress.org, quella è la localizzazione italiana di WordPress, vedrete che c'è una roba che si chiama Temi e una che si chiama Plugin, scaricate da lì. E guardate queste cose. Quando è stato fatto l'ultimo aggiornamento? Quante installazioni attive ci sono? Se ci sono 10 installazioni attive, non fate le cavie. Oppure fatelo su un sito di staging, su un sito offline, testate, guardate come va, non mettetelo online così, perché quel plugin li vi inspirava. HTTPS. Allora, questa è un'altra cosa che oramai non ci sono più scuse per non attivare HTTPS sul vostro sito. Eh... Uh, HTTPS, avete presente quando andate su un sito e c'è il lucchettino verde? Anche se non siete tecnici, guardate sempre quella cosa. Non mettete mai dati sensibili in un sito se non ha quel lucchettino lì. Allora, l'HTTPS non rende sicuro il vostro sito. Non è che con HTTPS il vostro sito è più sicuro. Quello che, assicura, quello che rende sicura è la comunicazione tra il vostro sito e il resto del mondo per cui i dati non possono essere intercettati quando passano da un posto all'altro, diciamo, che okay? per stare un po' generici. Eh, quindi rende le comunicazioni sicure e davvero non c'è più motivo per non usarlo. Una volta un certificato HTTPS era parecchio costoso, adesso secondo me la maggior parte degli hosting lo danno gratuitamente. Se non lo danno gratuitamente, andate su Let's Encrypt, che è un'autorità che eh, rilascia certificati e lo fa gratuitamente. E qui... <ride> Si racconta un po', ma non solo di quello che fa SiteGround. Secondo me, allora, un'altra cosa importante eh, sulla sicurezza è che la, la sicurezza è una responsabilità condivisa. La sicurezza è una, co una responsabilità condivisa di tutti quelli che vanno sull'internet. Perché grazie ai nostri comportamenti di buon senso mettiamo in sicurezza il nostro sito e anche la navigazione appunto e, e, e la gestione dei dati delle persone quindi un hosting né si occupa di tutto l'hosting né vi occupate di tutto voi ok quindi condividiamo questa, questa responsabilità e ci sono una serie di cose che un hosting può fare per aiutarvi nella vostra ricerca di non sicurezza al 100% ahimè ma almeno nel miglioramento eh, di questa cosa allora prima di tutto verificate che vi diano un certificato SSL gratuito perché davvero oramai c'è cioè, no quella è una roba che bisogna fare, eh, che abbia possibilmente gli aggiornamenti automatici di WordPress. Anche lì, quella cosa lì si innesta su una funzione che esiste di WordPress. Non so se avete presente che una volta tutti gli aggiornamenti di WordPress saranno accompagnati dal sacro timore della pagina bianca. Aggiorno, non si vede più nulla. <ride> Questa roba, grazie al cielo, non succede più e comunque con gli auto aggiornamenti gestisce tutto l'hosting e in teoria l'hosting gestisce anche il backup nel caso, e il restore nel caso di qualcosa andato a male. Eh, e backup giornalieri automatici, ecco che non so, io il mio primo hosting dovevo proprio entrare io e dire general backup in file tar, che poi come cavolo lo leggo, non lo so, quindi guardate che questo backup sia fatto in modo automatico e in particolare eh, noi ci occupiamo, ci sono una serie di valori nei quali crediamo molto, la sicurezza è sicuramente uno di quelli, quindi tenere tutto a livello di hosting, veramente fate attenzione che l'hosting vi garantisca queste cose, tutto aggiornato a livello di applicazione, server, hardware, investire continuamente in nuovi macchinari, nella sicurezza, eh, noi ad esempio abbiamo scritto una marea di regole WAF, che sono le regole eh, del firewall avete il firewall sul vostro computer anche eh, i server dei, eh, dei hosting hanno un firewall un po' più complesso che lavora a livello di http e questo eh, diminuisce grandemente il numero delle vulnerabilità anche se usate un hosting condiviso assicuratevi che i siti non si parlino. È una roba che si chiama isolamento dell'account, per cui potrebbero esserci delle cose condivise, ma a livello di sistema operativo perché questo, questo è il motivo ad esempio per cui è stato hackerato il mio primo sito: 150 siti sullo stesso server, uno viene hackerato a Gogami Goga, tutti, ok? Quindi verificate. Uh, che esista questo isolamento degli account, per cui ci sono alcuni processi condivisi, ma in realtà appena succede qualcosa che non deve succedere, questa roba va in lockdown e non, non può, mh, questo virus non può passare in altri posti. Ed infine, questa è una cosa che francamente non so se la facciano anche altri hosting, ma noi la facciamo e, ha, e, e funziona molto bene, uh, c'è un sistema di intelligenza artificiale che controlla gli attacchi dei bot. Ora, gli attacchi dei bot non sono problematici solo perché arrivano e vi rubano i dati. La cosa è che quando un bot inizia a attaccare e inizia a ping, ping, ping, ping, ping, ping a cercare password e utente, genera una quantità di traffico allucinante verso il vostro sito e quindi voi avete un account condiviso con determinate risorse e invece di usare le risorse per gestire il vostro sito normalmente, queste risorse vanno tutte nel essere pingate da questi bot che cercano di ottenere il controllo del vostro sito. Quindi anche questa, ripeto, una cosa che non so se, se fanno altri hosting, noi la facciamo e quindi approfittatene. Tutto chiaro? Allora grazie. <ride> grazie davvero Francesca. È vero che il buonsenso funziona sempre meglio? Poi se invece volete sapere quelle robe lì complicate di iniezioni SQL, backdoor, dimmi un altro nome che io non lo so neanche tu, venite al banchetto Sideground e io le cerco con voi, perché non le so le risposte, ma le cerco Perfetto. con voi. <ride> Grazie. Grazie Francesca.